Se prendono la caduta il video finisce Non volevo che andasse così questa cosa Calmi tutti Devo vedere se riesco nah. Doveva entrare dentro la stanza Non doveva andare così questa cosa Cavolo Vai fatta Andata 60 ah questo mi, mi distrugge ora Ok invece no Invece no io sono vivo però sta andando tutto a fuoco Devo necessariamente andarmene Devo prendere al volo le ceste che trovo Perché sta una cesta qui esatto Una cosa veloce Grazie Pozza grande ottimo In questo caso è una mana dal cielo Dovrebbe starci un'altra o sbaglio? Ok c'è qualcuno sopra calmi tutti Vedo se riesco a fargli un effetto sorpresa è Ok a posto aveva giusto 100 di vita poverino Non aveva scudi ma meglio per me Non ci interessa molto diciamo Ma come è fatta a colpirmi? No dai serio No no frate tu non te ne vai Non te ne vai No no no scherzare proprio Non scherzare proprio No ti devo piccare a vita No dai non lo posso far andare via Non lo posso far andare via Dai mirami mirami No frate quella cosa mi serve Quella cosa mi serve necessariamente Non voglio prendere il rampino Perché altrimenti mi rendo la sfida troppo semplice Magari lo prendiamo dopo eventualmente Ma, ma non mi interessa Devo stare attento a non prendere danno Non l'ho visto neanche questo tipo stavolta Calmi i materiali ce li ho dai, dai che lo posso far male Dai che lo posso far male Ok, GG Bella, mi è piaciuta GG per te, man Mi spiace ma ti è andata male Prendiamoci subito l'oggetto lì Il lancio granate E me lo tengo bello stretto Ok, anche l'AUG Ok, c'avevo un set invidiabile questo tipo, un set veramente invidiabile, gg per lui Più che altro cerchiamo invece noi di farne ora buon uso e magari di non sprecare troppi proiettili Però voglio essere un po' più veloce Mamma mia, finalmente dopo una decina di minuti ho trovato un altro nemico Lurino, fatti vedere! Codardo, che non sei altro, che scappi, dove scappi? Sta lì? Ah no, ma sono briganti, sono briganti, no Ok, gente là di fronte, ragazzi, questi sono nemici seri finalmente Credo che mi abbiano visto, no, non credo Ok? Vabbè, io ho levato quasi tutto lo scudo, solo che ora se lo riprenderà. E quello che mi spaventava di più maggiormente, in realtà, era il fatto che stesse fightando con qualcun altro. Quindi, comunque, anche se diciamo che magari riesco a fargli un botto di danno, potrebbe arrivare qualcun altro. E poi darmi ancora più fastidio. Allora, vabbè. Però non è che sta arrivando pure in elicottero. Sinceramente, questa cosa non mi fa piacere. No. Ok, panico. Stavo sbagliando, mi stavo facendo male. Edita, edita. Dai. No, nulla di proiettile. Va bene, non, non c'è nessun problema Perché lui è molto più scarso di me E. ok Non sfondarti le gambe, grazie Ma voi, raga, io non so se ci pensate Dovete essere un po' di vecchia data su Fortnite Per avere questa sensazione Ma non vi sentite sempre, diciamo, meglio Quando pensate che potete entrare nei palazzi Senza avere paura delle trappole Cioè, non lo so se a voi questa impressione la dà ancora Ma io quando cammino Cioè, so che posso entrare in una casa Senza aver paura di controllare ogni santo soffitto Cioè, che per me è una cosa Bellissima ragazzi veramente quelle trappole hanno fatto Troppo bene a levarle Per me erano fastidiosissime Vabbè proviamo a fare così finché noi rompiamo il muro Ho un ping migliore del mio c'è poco da fare C'ho 54 ragazzi vediamo se riesco a entrare Ok fatto una cosa più intelligente Oh bravo bravo stiamo calmi Scusatemi ragazzi se ho giocato così male ma vabbè la stavo prendendo molto chill diciamo così Grazie per i razzi gentilissimo Allora cavolati a parte ora cerchiamo di vincerla e di fare un po' di kill Potremmo arrivare pure a 10 se ci facciamo partire proprio lo skillone quello prepotente Quindi calmi tutti ora attenzione Sembra che mi siano arrivati i proiettili addosso o sto impazzendo io? Probabilmente sto semplicemente impazzendo io Ok tu tu tu, tu tu tu, no, non così lontano, Fra, non così lontano, stiamo calmi. Io devo sempre stare attento che mi sto alzando troppo, eh. Io non vorrei farmi cadere e trovarmi in una brutta situazione, diciamo così. Sta scendendo? Un piccolo spiraglio di tempo per colpirlo l'avevo avuto, Piccolissimo, però ce l'ho avuto. Esci. Man. Allora calmi tutti stava pure una pozza grande Però credo che mi ne dovevo andare a e basta Oh uh, siamo calmi Una cosa veloce dai c'aveva le jug Quante ne aveva no no sono impazzito Wow Ok panichello stavo facendo una cosa stupidissima Più che altro se vado qui trovo qualcosina Dai un medikit lasciato a se stesso Uh un medikit lasciato a se stesso Incredibile fra Ma sei serio Bella fratelli Ottimo, ok Questo è stato un vero e proprio colpo di fortuna A tutti gli effetti Sì, perché siamo in quattro ragazzi Siamo noi, quei due tipi e poi pure qualcun altro Che non ho capito però dove si trovi Vabbè, vediamo che fa Questa, Questo game, è ma voglio giocare così Proprio chill, proprio Tanto che ci frega, tanto abbiamo praticamente già vinto Se non perdiamo la sfida No, fra, mi hai sentito, ma come? Dai, ma ripperoni Pensavo che non mi avessi sentito, vabbè io il rampino non lo voglio ancora prendere Perché se vinco questa partita lo prendo direttamente nella prossima Più che altro Ora curiamoci La can, quasi quasi pure me la prendo Tanto non ci costa niente Vabbè io direi che che dite Li guardiamo vediamo come se la giocano Secondo me vince questo di destra Questo, questo mi ispira L'edit con la piramide sa molto di problemi. Il re Questa mi piace Guardalo guardalo come edita Un vero pro playa Un vero pro playa Spara con la pistola Vabbè diciamo che è un pro Farà ma come hai usato? Io ci avevo scommesso su di te! Ci avevo scommesso contro di te! Frate, ma non si fa così! Ma no, ma non si fa proprio! Fra, ma... Ma perché? Ma, ma perché? ma perché? Ma eh, perché? Ragazzi, rip, rip tipo. Rip tipo, almeno l'ho vendicato. Ehi, hey, questa cosa finirà male. Molto male. Perché dovete sapere, anche se credo che per chi mi segue da un po', ormai lo sa, io fisso in ogni partita. Ma la spezzata di gambe. Ma la faccio sempre. Cioè, è, tipo un 30-20 di danno da caduta. Magari durante un fight, capito? In un momento più concitato. È un po' fisso. Cioè, nel mio stile, nello stile di the Gamer. Quindi questa cosa, no, credo che sarà molto. Molto divertente. Oh, fra fra fra fra! No, no, no, no, no, no, no. Ok, non è andata come doveva, però. Grazie per il medikit, accetto volentieri. Aspettate però mi servirebbe anche subito quel fucile a pompa Vabbè noi cominciamoci a curare Poi come va? Tra l'altro ragazzi questo che state Vedendo credo che sia Un video che io ho registrato in realtà quando ero ancora A casa perché probabilmente ora sono in vacanza Ragazzi ma credevate che io potessi Mai lasciarvi senza video Durante questi giorni così caldi di agosto Assolutamente no ragazzi perché No ragazzi dovevo darvi fastidio anche nel mese Di agosto quindi decisamente Vediamo, v volevo tombentarmi Con le mie sfide anche d'agosto. quindi Ragazzi vediamo qu quante ne prendiamo perché Tanto la situazione è sempre la stessa, cioè io che le prendo. Cioè, non è che cambia molto. Oh, siamo calmi. Qua ecco qua siamo tutti cazzati, Tutti cazzati neri. Mo' giusto sbuca pure da là. Cioè, mi sta venendo proprio a prendere. Capito come? E eh, nammo, una cosa veloce, eh, una cosa veloce. Ok il rampino vorrei prenderlo però in realtà questo diciamo potrebbe limitare la possibilità di subire danno da caduta Noi facciamolo anche se comunque beh ormai l'abbiamo capito il rampino ci rende il 90% delle sfide più semplici Però che dirvi ragazzi ci sta sarebbe stupido non utilizzarlo a un certo punto Calmi tutti ma questo è un nemico era un nemico era un nemico ok Ok era un nemico non so se l'avete notato ragazzi ma mi ha dato una kill Ok va bene prendiamoci anche questo che è una scheda che ci potrebbe tornare dopo per il bunker Questo cosa sta rianimando? Scusa, sta rianimando il nulla È incredibile, è un pro Cosa stava rianimando? Ha i poteri della telepatia, non lo so, cinetici Non saprei come definirli Tu chiuditi, grazie Oh, siamo calmi? Ok, diciamo che non me lo aspettavo Dovrei andare a spegnere anche effettivamente le torrette Sarebbe stata una cosa più intelligente Anche se mi sta pushando tipo un nemico addosso Stiamo calmi Ce l'ho in testa, sì raga Probabilmente, vabbè, questo aprirà il muro qua sopra E amen a breve arriverà, infatti sta sfondando. Sta sfondando. Ok, dai, vabbè. Mm, avevo fatto una tecnica molto infame e mi è andata bene, ok. L'avevo aspettato in maniera molto simpatica. Diciamo così. Se mi uscisse qualcosa di epico, non mi offenderei, diciamo. Eh, no, mi sa di no, ragazzuoli. Vabbè, non fa niente, dai, non fa niente. Volevo prendere al posto del, della UG il fucile da caccia e poi giocare principalmente con la drum gun. Perché col rampino uno si avvicina ai nemici, capito? Si può fare Però mh, non è il mio stile di gioco, non voglio rischiarlo in, in delle sfide Magari più in live, qualche volta quando stiamo assieme lo possiamo fare Oh, fra, mamma mia, ha fatto subito male questo tipo Ma ci andiamo pure a curare, ragazzuoli, senza problemi Guarda, sinceramente preferisco l'AUG in questo caso E sì, ragazzuoli, quindi facciamoci un attimo un giretto verso il bunker di nuovo Andiamoci a curare e poi ce ne andiamo Esatto, proprio tre barilozzi quelli che ci servivano Ok, io direi di fare a questo punto Un game un po' più aggressive Non fa nulla, abbiamo tutto quello che ci può servire Allora, l'abbagio all ragazzi, bella per noi Lì c'è qualcuno, non credo A parte che devo stare attento con questo rampino Perché ok che ce l'ho, però un danno da caduta Secondo me non ce l'aveva mai nessuno Se non sto attento Forse a Frenzi farm qualcuno lo possiamo incontrare Secondo me sì, dai, qualcuno, qualche simpaticone A parte che hanno fatto andare a fuoco Il, il capannone là, po po povero capannone Ok, va... No! No, no, no! No! Fra, fra, ma che stupido...